Vediamo adesso l'altro metodo che fa il paio col partitore di tensione nella tra le possibili strategie che possiamo utilizzare nell'affrontare nell la soluzione di un circuito elettrico. Il partitore di corrente appunto che fa il paio col partitore di tensione ci è utile quando si presenta questa situazione. Abbiamo resistori in parallelo ed è conosciuta la corrente I totale che diciamo che fluisce nel nodo del parallelo adesso vediamo un esempio e quindi sarà più chiaro quella questa, soprattutto questa seconda condizione. Quindi consideriamo un caso particolare di circuito in cui abbiamo un generatore di corrente, sia questo, stiamo parlando di circuiti in corrente continua, quindi sia un generatore di corrente continua e supponiamo di avere un certo numero, in questo caso 3 per semplicità di resistori in parallelo identifichiamo i resistori come R1 R2 ed R3 supponiamo che i dati che abbiamo a disposizione siano la corrente del parallelo, corrente continua quindi valore costante ad esempio 5A poi supponiamo di avere R1 di valore 2 Ohm una R2 di valore 2,5 Ohm e una R3 di valore 10 Ohm supponiamo che l'incognita che ci viene richiesta sia ad esempio la corrente nel resistore 2 che chiamiamo I2 allora intanto procediamo con il metodo classico di semplificazione partendo dall'identificazione dei vari componenti del circuito. Allora intanto partiamo dai nodi, questo è un circuito in cui sono presenti due nodi, uno superiore A e uno inferiore B, ricordatevi che in questo caso è soltanto diciamo, un motivo grafico il il tratto che unisce i vari resistori orizzontali ma questi, questi due punti superiore ed inferiore costituiscono un unico nodo A e un unico nodo B i tratti orizzontali sono soltanto segni grafici, non ci sono bipoli tra i, eh, tra i terminali posti in parallelo e quindi il nodo è un unico nodo superiore, chiamiamolo A, e un unico nodo inferiore, chiamiamolo B allora procediamo all'identificazione delle grandezze, è un circuito in cui sono presenti quattro rami tutti che fanno capo ai, ai due nodi A e B, il primo ramo è quello che comprende il solo generatore di corrente e gli altri tre rami sono uno per ognuno dei resistori sappiamo che in ogni ramo scorre una corrente, identifichiamo le varie correnti L'unico obbligo da rispettare all'inizio è quello che ci viene imposto dalla corrente del eh, generatore che ci viene già fornita con il suo verso, quindi continuiamo a rispettare questa eh, quest indicazione, indichiamo qua la corrente in questo ramo che sarà sempre ovviamente la riscrivo ma sarà ovviamente la stessa del generatore corrente che per definizione è un, un bipolo in grado di stabilire la corrente nel suo ramo quindi la corrente uguale a quella del generatore adesso abbiamo i tre rami dei resistori potrei scegliere le correnti diciamo in modo arbitrario per semplicità di analisi successiva scegliamole tutte dall'alto verso il basso cioè con verso opposto rispetto a quella del generatore che sarà la corrente come dire, che entra nel nodo che va verso il nodo A e le altre correnti siano tutte e tre uscenti dal nodo A verso i resistori e chiamiamole rispettando il nome col numero del resistore I1, I2 e I3. Le altre grandezze elettriche da identificare sono le tensioni abbiamo per il generatore di corrente, rispettiamo sempre la convenzione sui segni, quindi avremo la V ai capi del generatore, chiamiamola Vg col più dove esce la corrente le tensioni ai capi dei resistori le indichiamo col più invece dove entra la corrente convenzione dei segni per i generatori e per i bipoli passivi quindi rispettiamo le numerazioni v1, v2 e v3 tutte col più verso l'alto dove entra la corrente andiamo a risolvere il circuito nel caso del parallelo ricordatevi è sempre utile eh, e semplifica i calcoli quello solitamente l'utilizzo delle conduttanze quindi calcoliamo le conduttanze dei, eh, dei dei resistori che ci sono stati forniti quindi G1 ricordiamoci la conduttanza è l'inverso della resistenza quindi G1 sarà 1 su R1 quindi sarà 1 diviso 2, 1 mezzo quindi 0,5 Siemens unità di misura della conduttanza G2 1 diviso R2 quindi sarà 1 diviso 2,5 cioè 0,4 Siemens e G3 uguale 1 diviso R3 uguale 1 diviso 10 uguale 0,1 Siemens. Il circuito semplificato al parallelo sarà ancora composto ovviamente dal generatore di corrente G, che ovviamente rimane inalterato, e ai suoi capi una resistenza R4 equivalente al parallelo di R1, R2, R3, che sappiamo e riconosciamo essere in parallelo perché sono tre resistori, Aventi, aventi tutti e tre i terminali in comune corrispondenti ai, ai nodi A e B, quindi tre resistori in parallelo che rispettano appunto la condizione affinché lo siano. Sappiamo anche che la, la resistenza equivalente R4 avrà una conduttanza G4 che sarà 1 diviso R4 che è pari alla somma delle conduttanze di, tutte, di tutti i resistori in parallelo quindi G1 più G2 più G3 se sostituiamo i valori numerici abbiamo 0,5 più 0,4 più 0,1 e questo mi dà un Siemens di conduttanza per il resistore R4 equivalente del parallelo siamo andati un po' rapidi in questa fase, riportiamo le grandezze che conosciamo, ovviamente la corrente erogata dal generatore non può cambiare, è sempre la IG la tensione ai capi di R4 avrà il segno più dove entra la corrente, la tensione ai capi del generatore ha il segno più dove esce la corrente del generatore, e vediamo che eh, come era ovvio che la tensione vg e v4 sono eh, le stesse perché siamo sempre sugli stessi punti a e b che hanno in comune il generatore con il resistore equivalente, quindi abbiamo come ovvio che vg 4 è uguale a Vg valore di tensione che ancora non conosciamo ma che possiamo facilmente calcolare adesso applicando la legge di Ohm nel circuito equivalente semplificato legge di Ohm che ci dice che la V4 sarà uguale a R4 per Vg IG, la corrente nel resistore che è uguale a quella del generatore e quindi sarà uguale anche R4 e l'inverso di G4 quindi sarà IG diviso G4 e quindi sarà 5 A diviso 1 Siemens e quindi 5 V la tensione V4. Abbiamo risolto completamente il circuito semplificato, quindi conoscendo V4 conosciamo anche VG a questo punto che è sempre 5 volte, essendo il generatore di corrente con la resistenza R4 in, eh, collegata agli stessi punti, agli stessi terminali, quindi hanno la stessa tensione, tensioni che eh, sono anche concordi come segni e quindi tutte positive torniamo indietro nel circuito di partenza notiamo subito che la tensione ai capi di ognuna dei resistori in parallelo proprio perché in parallelo sono tutte uguali e corrispondono alla tensione ai capi del generatore perché tutti i componenti sono collegati fra gli stessi terminali A e B quindi avremo V1 uguale a V2 uguale a V3 uguale a VG quindi tutto uguale a 5 volt e quindi possiamo rispondere al quesito posto sul calcolo del valore di I2 sempre dall'applicazione della legge di Ohm avremo che I2 sarà uguale a V2 tensione ai capi di R2 che abbiamo detto essere anche uguale a Vg diviso R2 quindi volendo calcolare numericamente il risultato abbiamo, intanto questo lo possiamo scrivere V2 fratto R2 e anche V2 per G2, visto che abbiamo calcolato prima la conduttanza, e quindi sarà uguale V2 è 5V per G2 abbiamo es detto essere uguale a 0,4 Siemens, e quindi abbiamo 5 per 0,4 sono due volte se adesso andiamo a riscrivere l'espressione di I2 vedendo come l'abbiamo ricavata per arrivare a un'espressione generale abbiamo che la I2 risulta essere uguale a V2 per G2 dove V2 abbiamo detto essere uguale alla, alla Vg e quindi alla V4, quindi insomma tutte le tensioni sono uguali, quindi possiamo andare a prendere la V4 che abbiamo scritto qua e andare a sostituirla in questa espressione, quindi abbiamo la I2 uguale a V2, quindi V4 è uguale a Ig diviso G4 per G2 quindi eh, riordinando abbiamo che I2 è uguale a IG corrente del generatore per la conduttanza di nostro interessi G2 diviso la G4 dove la G4 abbiamo detto essere equivalente del parallelo quindi quella che andiamo a sostituire qua quindi g1 più g2 più g3 quindi ricapitolando abbiamo che la corrente in un resistore del parallelo in questo caso la i2 è uguale alla corrente totale che fluisce nel nodo complessivamente nel nodo del parallelo che in questo caso è quella data dalla corrente del generatore per la conduttanza di nostro interesse quindi volevamo la I2 quindi ci mettiamo qua la G2 diviso la somma di tutte le conduttanze se vogliamo arrivare anche per il partito di corrente a una situazione tipica generale abbiamo, possiamo schematizzarla in questo modo supponiamo di avere un certo numero di resistori in parallelo che siano R1 Rx Rn supponiamo di conoscere la corrente totale, chiamiamola IP, quella totale che entra nel nodo del parallelo A, supponendo di voler calcolare ad esempio la corrente la IX, la corrente nel, nel resistore X del parallelo, uno qualunque dei resistori del, del parallelo avremo che la, la nostra I con X sarà data dalla corrente totale, quindi quella entrante, la IP per la conduttanza del resistore di nostro, inter, di nostro interesse G con X diviso la somma di tutte le conduttanze del parallelo compresa la G la GX quindi questa diventa il parallelo il partitore di corrente anche in questo caso come nel caso del partitore di tensione niente di nuovo rispetto alle leggi fondamentali che utilizziamo che abbiamo usato nella soluzione quindi legge di Ohm e eh, insomma, in resistenza equivalente del, del parallelo la convenienza nel ricordarsi questa formula è quella di avere una formula di facile applicazione che riduce le possibilità di errore e velocizza i nostri calcoli